e no, il vescovo impone le mani e il documento dice per l'imposizione delle mani ricevono la partecipazione dello Spirito Santo e il penitente è a posto ecco questo è un documento che fa molto meditare sui costumi genuini più antichi della Chiesa e da cui bisogna partire per capire bene qual è l'essenza del sacramento io direi la grande lezione del passato è questa. Prima la conversione, poi il perdono. Prima la riparazione, poi la soluzione. Che sia importante la conversione lo dice la voce del buonsenso. Non si può dar perdono se non c'è il pentimento. E il pentimento deve avere delle prove. E se non ha delle prove il pentimento, è una buffonata, anche per me colpevole. Io non posso giocare al pentimento. Io devo darmi delle prove che sono pentito, perché solo così si calma la mia coscienza. Dal sacramento deve partire qualcosa di nuovo. Il sacramento o è volontà di conversione o è buffonata. L'atto scomodo del sacramento è rientrare in sé, tornare a Dio, la resa a Dio. Questo è l'atto sacro del sacramento. Secondo, la voce dell'esperienza di ogni convertito, se voi avete incontrato dei convertiti, e i, i sacerdoti più dediti al ministero ne incontrano con grande frequenza. E sono, per me sono la più grande consolazione della nostra vita da prete. Un convertito vi fa dimenticare tutti i sacrifici, tutti i sacrifici. Forse qualcuno superstizioso dice, Satana, che disturba! <ride> invece, invece solo Valentina che ha sbagliato la mossa. Dunque, la voce dell'esperienza di ogni convertito non basta tagliare col peccato, bisogna consegnarsi a Dio radicalmente. Io è questo che, che ho imparato dai convertiti. Il convertito è sempre un radicale che si dà... Ho davanti a me in questo momento un ragazzo, eh, mica più ragazzo, il pesce più grosso che Dio ha messo nella mia rete questi mesi, uscito dal male, ma proprio era immerso fino al collo, uscito dal male gli insegno la preghiera del cuore e lui mi dice sì, adesso ho capito, adesso comincio. Gesù ha detto va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, io adesso voglio dar tutto ai poveri, e mi versa là sul tavolo tutti i suoi milioni. Tutto per i poveri. E tu come vivrai? E io mi abbandono alla provvidenza. Io ho preso, messo in banca, poi ho mandato a chiamare sua figlia, che doveva sposarsi, gli ho detto, senti io poi i soldi, né? se hai bisogno vieni poi, ma tuo papà mi ha consegnato tutto. E lui si tuffa nella preghiera, si tuffa nella parola di Dio. Io non ho potuto più fermarlo. I convertiti sono lo strazio di noi preti, perché ci danno delle lezioni, ma delle lezioni. Dunque questo qui affitta si fa, si fa imprestare una casetta in campagna e poi si dedica dal mattino alla sera alla parola di Dio. Passa la bellezza di 6-7 ore sul Vangelo di Giovanni ha preso il Vangelo di Giovanni preghiera e parola di Dio 6-7 ore al giorno e... carità e preghiera preghiera e carità e, e, e lui sente che ha bisogno di far così per riparare tutto il suo passato deve darsi a Dio radicalmente e allora strappato radicalmente dei soldi buttato radicalmente nella parola di Dio e nella preghiera e a servizio completo dei poveri. E, questa realtà è perché il peccatore ha bisogno proprio di provare a se stesso che la vita è cambiata. Bisogna entrare però nella forza di Dio e il ruolo della preghiera è fondamentale. Consegnarsi a Dio radicalmente perché è lui che, che, che fa tutto chi calcola, chi si gingilla con la sua volontà chi, chi non si compromette con Dio non ce la fa quindi la conversione deve essere un consegnarsi a Dio questa è l'esperienza dei grandi convertiti ma dei piccoli convertiti anche voi siete dei piccoli convertiti voi avete capito certamente in certi momenti eh, importanti della vostra vita, che per cominciare una vita nuova non bastavano dei cerotti, delle piccole decisioni, bisognava delle incisioni profonde, dei, dei tagli netti e poi bisognava sostenere con tanta vita nuova, con preghiera, eh, Eucaristia, eh, questo, questo passaggio. Questa è l'esperienza. Eh, dei convertiti e di tutti i convertiti anche di noi se siamo eh, se ci guardiamo dentro nel nostro passato terzo la voce della pastorale intelligente e attenta il sacramento è uno sguardo profondo non tanto al passato ma soprattutto al presente è questo che dobbiamo capire noi e far capire alla gente non è tanto il passato che conta, intanto non lo aggiusti più, ma è il presente che conta, e nemmeno il futuro che è nelle mani di Dio. Non è piagnucolando sul passato che risolviamo i problemi, ma prendendo bene in mano il presente, gestire bene il presente. Le analisi sono di moda, ma un'analisi del, del mio passato non mi dà la forza che viene da una decisione precisa per il presente. Ecco, e allora la tua conversione deve avere ben netto la tua debolezza presente, come recuperarla, come metterla a posto e non cruciarti troppo del passato, intanto il passato è passato e quel che ti rimane però davanti a Dio e anche davanti alla tua dignità umana è il presente ed è il presente il punto forte del sacramento. Quarto, la voce della psicologia è onesta e intelligente occorrono decisioni, non parole per cambiare la vita occorrono decisioni concrete proporzionate intelligenti qualcuno mi chiede di, di spiegare queste decisioni concrete ma le decisioni concrete sono quelle che ti mantengono in piedi quelle che capisci dalla tua esperienza che servono proporzionate ecco ho una vita eh, caotica, ho una vita caotica, non so, nel campo orgoglio. Ma tu devi prendere qualcosa di proporzionato a, al, tuo, al tuo sbaglio. Intelligenti, le decisioni devono essere intelligenti, devono colpire nel segno. Se nel sacramento non avvengono decisioni, nel sacramento non accade nulla. Vorrei che aveste sentito tutti per la vostra confessione di domani. Se nel sacramento non avvengono decisioni, nel sacramento non accade nulla. Ma Grassi ha una battuta fortissima, dice, «Se non c'è l'acqua, non avviene il battesimo, anche se dico le parole. Se non c'è il crisma, non avviene la cresima. Se non c'è il pane e il vino, non avviene l'eucarestia». E se non c'è il pentimento, non avviene il sacramento. E il pentimento è legato alle tue decisioni. E dopo le decisioni occorre trovare i mezzi che fanno da supporto alle decisioni. I mezzi cioè capaci di sostenere le decisioni. Per questo vi ho detto dovete fissare la vostra regola di preghiera. Come primo proposito del, della vostra confessione, la regola di preghiera, darò tanto tempo così alla preghiera. La verificherò nella sua vitalità di tanto in tanto, ogni settimana, ogni mese. La vostra regola di preghiera è fondamentale per la vostra conversione, perché la una conversione non regge se non c'è una regola di preghiera. Cristo chiede sempre decisioni concrete. Si entra in comunione con Cristo solo attraverso decisioni concrete. Vieni e seguimi. Decisione concreta. Va, vendi dai poveri. Decisione concreta. Non peccare più. Decisione concreta. Taglia la mano. Decisione concreta. Sentite un grande psicologo, Viktor Frankl. E voi, preti, quando avete un giovane che si laurea in psicologia, raccomandateli di fare la tesi su Viktor Frankl. Viktor Frankl non è un cristiano, è un ebreo, però ha tutta la sapienza cristiana nella sua psicologia. È una psicologia fenomenale. Io direi che è quello che ha drizzato Freud. E una volta gli hanno detto, sì, tu, tu sei niente rispetto a Freud, Notate, lui era la scuola di Freud, tu sei niente rispetto a Freud. E lui ha risposto così, ricordatevi di una cosa, un nano non è niente riguardo a un gigante, però un nano se si mette sopra il gigante vede più lontano dal gigante. E lui è il nano rannicchiato sul gigante. Sentite cosa dice Viktor Frankl. I libri di Viktor Frankl sono d'una una peziosità straordinaria per i giovani. Consigliateli più che potete. Fate leggere molto le sue esperienze nel Lager. Sono commoventi. Lì sì che trovate la preghiera del cuore concreta. Viktor Frankl... <coughs> dice in ultima analisi l'educazione dell'uomo sta tutta qui imparare a decidere l'uomo si forma solo nel decidere imparare a decidere quando l'uomo decide è proprio uomo e finché non decide non è uomo è burattino sentite un grande maestro di spirito, Varion, anche questo è un, grande, è un grande maestro di preghiera moderno francese, Gesuita, Varion, sentite cosa dice Varion, Varion dice in noi tutto ciò che non è decisione è segatura, in noi tutto ciò che non è decisione è segatura, e sentimentalismo è cosa trascurabile. Il valore dell'uomo è le sue decisioni, sta tutto nelle sue decisioni. E dice, la mia vita reale è un tessuto di decisioni. Sono le decisioni che ci costruiscono giorno per giorno. Voi siete qui per una decisione. Voi avete osservato il silenzio rigorosamente per una decisione. Qualcuno sta slittando, per favore, tornate al silenzio rigoroso. Ma tutte le cose buone della vostra vita dipendono tutte dalle vostre decisioni, sono dipese tutte dalle vostre decisioni, e continuamente noi ci costruiamo solo attraverso le decisioni. E nel sacramento questo deve essere un punto evidenziato al massimo. Io devo arrivare a delle decisioni intelligenti, concrete e proporzionate. Dico proporzionate perché se avete rovinato la vita di una persona, mica potete dire, decido di dir trave Maria al giorno per lei, dovete fare qualcosa. Dunque, sono le decisioni, diceva Rion, che ci costruiscono giorno per giorno, minuto dopo minuto, decisione dopo decisione. E le decisioni devono essere immerse nella preghiera. Devono partire dalla preghiera. Perciò vi raccomando, da questa sera, cominciare a pensare alle vostre decisioni e alle vostre riparazioni. La riparazione è necessaria per dare sicurezza alla decisione. Per dare garanzia al pentimento occorrono le riparazioni. Ecco, questa era la cosa più importante che desideravo dire come ultima preparazione. Domani faremo lo studio del grande documento Reconcigliazio e Penitenza per scoprire bene eh, altri aspetti da tenere ben presente nel sacramento. Adesso io vorrei anche mettere a vostra disposizione, dopo l'adorazione, un esame di coscienza un esame di coscienza strano introdotto così Per prepararti a ricevere il sacramento del perdono la Chiesa ti chiede di esaminare la tua coscienza confrontandoti con la parola di Dio. Tutto il messaggio di Cristo può essere riassunto in due importanti pagine. Il testo delle beatitudini e il testo sull'amore di Dio del prossimo. Ti presentiamo una traccia efficace per la tua preparazione al sacramento, l'esame di coscienza sulle beatitudini, non sui dieci comandamenti, perché è con Gesù che devi confrontarti. Se ti confronti con Gesù, di sicuro ti confronti con Mosè, ma è con Gesù che devi confrontarti, e Gesù ha il suo parametro di confronto, sono le beatitudini. Allora vi propongo... L'esame di coscienza sulle beatitudini. Vi dico però una cosa scandalosa. Non leggetelo. Non leggetelo tutto. Perché, perché vi... vi squinterna. È un pacchetto di dinamite questo ciclo stilato. È un pacchetto di dinamite. Perché se vi confrontate con tutte le beatitudini arrivate alla fine non ce la fate più. Ma è logico. Quando guardiamo negli occhi Gesù Cristo, siamo smarriti, siamo smarriti, tanto Lui è esigente. Invece, per favore, consultate questo esame di coscienza, andando alle piaghe, interrogatevi qual è la mia piaga. Non so, la mia piaga, per esempio, è la violenza? Ecco, allora scegliete Beati i miti e leggete lì, eh, le beatitudini vi setacciano tutto leggete lì i beati miti cosa dovete andare a indagare eh, attraverso beati miti perché erediteranno la terra siete orgogliosi non so, prendete la beatitudine beati i poveri siete sensuali beati i puri di cuore fate, fate insomma eh, prima di tutto il sondaggio di qual è la vostra piaga e poi cercate in questo dossier sulle beatitudini, la beatitudine che rispecchia e, la, e sorvolate il resto. Invece, quando vi siete confessati, allora eh, leggete, leggete questo esame di coscienza. Perché se lo leggete, lo leggete prima vi scoraggiate. Ma è, è logico, se ci confrontiamo con Gesù siamo falliti su tutta la linea. Eh? Allora vi consiglio questa tattica. Poi metto anche a disposizione per i religiosi un esame di coscienza sui voti religiosi perché il religioso ha anche da esaminare i suoi voti. Ecco, allora dopo l'adorazione metterò sul tavolo eh, gli esami di coscienza e cominciate il vostro lavoro. E vi raccomando una cosa, per favore rispettate il silenzio del deserto, perché adesso è il momento buono in cui avete più bisogno di silenzio. E poi un'ultima raccomandazione, l'ultimo messaggio come preparazione efficace al sacramento. Avere tanta gioia, tanta gioia e tanta gioia, perché Gesù ha detto che c'è più gioia in cielo per un peccatore pentito che per 99 giusti che non si pentano. Bisogna fare festa, ha detto Gesù, Bisogna far festa, uccidere il vitello grasso, e speriamo che domani sera le suore ci uccidano il vitello grasso, e così facciamo proprio festa. Allora, per favore, custodite, custodite il sacramento bene, custodendo il silenzio e coltivando la gioia, perché il Signore ha bisogno della vostra gioia per celebrare il perdono. Ecco, adesso facciamo...